Interfaccia, ovvero come si presenta Blender all'utente Allora, Blender è, è, è impostato e strutturato su un sistema di finestre Finestre che suddividono lo schermo, lo frazionano Finestre modificabili È possibile creare nuove finestre Oppure chiuderle, fonderle tra di loro ognuna di queste finestre ha una funzione una funzione dedicata allo scopo per cui stiamo utilizzando il programma si può utilizzare il programma per, per la programmazione mh, o per l'editing eh, video piuttosto che l'editing delle, delle texture per la mappatura si può utilizzare il programma per i videogiochi ecco, ognuna di queste finestre ha quindi una funzionalità specifica mm, l'impostazione delle finestre mm, cioè quante ne tengo aperte, qual è la dimensione, la, qual è la posizione di ogni, di ogni finestra viene definita layout <coughs> tutti i layout sono raccolti in un menu questo lo evidenzio da questo menu vediamo il, il simbolo è un po' inusuale poi cercheremo di capire eh, come, come funziona come si usano questi, questi strani menu che sono sostanzialmente menu tipologici ecco da, dal tasto indicato è possibile scegliere un diverso layout e come possiamo vedere ne esistono di già predisposti per una specifica operazione Il compositing sarebbe per esempio la post produzione dell'immagine del del, dell del video e lo scripting appunto la programmazione il game logic quindi l'elaborazione <coughs> di videogiochi piuttosto che l'editing video ecco noi per cominciare ad avvicinarci al programma e capire e eh, imparare a riconoscere quelli che sono gli elementi che caratterizzano ogni finestra scegliamo tra questi layout il primo si chiama 3D View Full ovvero, come si vede un'intera eh, un inquadratura dedicata allo spazio 3D lo spazio tridimensionale dove staranno i nostri oggetti gli oggetti che creeremo ecco qui chiaramente lo spazio è molto più sgombero e più libero e quindi eh, abbiamo meno confusione e riusciamo più facilmente a, a, a riconoscere appunto gli elementi costitutivi della finestra diciamo che tutte le finestre hanno sempre tre elementi, diciamo due elementi costitutivi queste due frecce o meglio queste due zigrinature che si trovano nell'angolo in basso a sinistra e in alto a destra della mia, eh, della mia finestra quindi sui due angoli opposti eh, sulla diagonale della finestra e una barra di stato ora allora, in questo momento secondo questo layout eh, la barra di stato non è visibile ma se si fa eh, clic su questo, questo simbolo più è possibile appunto tirarla fuori espanderla ecco eh, diciamo che le due zigrinature hanno la funzione la funzionalità di eh, aprire e chiudere nuove finestre lo vedremo tra un attimo per quanto riguarda invece la barra di stato quello che va indicato è che qui la barra di controllo sostanzialmente della finestra avremo in funzione della finestra scelta eh, menu dedicati avremo dei pulsanti e quindi degli strumenti in questo caso abbiamo eh, l'allocazione di layer abbiamo gli snap insomma abbiamo una serie di strumenti quello che però eh, tutte le finestre hanno in comune è eh, questo, questa casella ovvero una casella il cui simbolo rappresenta lo spazio di lavoro in, in uso in questo caso stiamo lavorando sullo spazio che si chiama 3D view e appunto è lo spazio dove modelliamo gli oggetti la barra di controllo eh, normalmente eh, ha una posizione funzionale in funzione della finestra, della finestra scelta e può trovarsi o in basso come in questo caso o in alto della finestra. Per spostare la barra in basso e in alto eh, basta cliccare col tasto destro del mouse e eh, cliccare su eh, flip to bottom o viceversa flip to top. Abbiamo già visto che la barra di stato può essere nascosta trascinando dal bordo la barra verso l'esterno, verso il margine della finestra è possibile farla scomparire verrà fuori quel simbolo più che ci permette di eh, farla comparire nuovamente appunto. quindi allo stesso modo troviamo sugli angoli della finestra altri due simboli più si tratta di eh, dei modi, dei pulsanti attraverso cui possiamo far comparire due barre degli strumenti che sono proprie di questo spazio di lavoro, ovvero della 3D View quindi cliccando sul più è possibile tirar fuori questa barra degli strumenti mentre cliccando su quest'altro più, su quello di destra, tiriamo fuori un'altra barra degli strumenti in realtà si tratta di barre che hanno uno specifico nome e quella di sinistra si chiama Tools Shelf quindi la barra degli strumenti, appunto il pannello degli strumenti mentre quella di destra si chiama Property Shelf Shelf Quindi, il pannello dove eh, saranno indicate le proprietà degli oggetti selezionati. In entrambi i casi è possibile far scomparire e ricomparire il pannello oltre che trascinandoli fuori dallo spazio di lavoro, anche con un tasto di scelta rapida. Nel caso di Tool Shelf, il tasto è la T e quindi cliccando t scomparirà e cliccando t ricomparirà nel caso di property shelf il tasto è la n ecco sono due sistemi rapidi per far comparire e scomparire queste due barre che molto spesso sono utili ma molto spesso ingombrano e riducono appunto lo spazio di lavoro e il fatto di utilizzare gli strumenti, i comandi da tastiera, è una cosa che ci abitueremo presto eh, è molto importante nella, eh, per consentire un veloce utilizzo del programma. Come vediamo, il pannello delle, dei, degli strumenti, la tool shelf è eh, ricca di eh, pulsanti. Pulsanti che attivano determinati comandi, determinate trasformazioni che in genere vengono eh, fatte all'oggetto. Eh, noi non, non li vedremo su questo video, li vedremo in futuro. Eh, quello che ci interessa però è abituarci a comprendere quali sono le forme attraverso cui l'interfaccia permette l'interazione e anche l'organizzazione. Appunto, oltre questi pulsanti, eh, vediamo per esempio che eh, ci sono una serie di. Mh, di, di raggruppamenti eh, dei, dei paragrafi sostanzialmente dentro cui vengono raggruppati eh, i, vari, i vari pulsanti eh, che ci permettono di organizzare anche eh, se presi da questa ulteriore ziglinatura di spostare di quindi adattare l'interfaccia a quelli che sono poi gli utilizzi che più frequentemente noi facciamo appunto di essa di recente sono stati introdotti è stato introdotto questo sistema eh, di tabs così viene definito, cioè di tabelle eh, che raccolgono appunto sempre per tipologia una serie di strumenti se andiamo invece nella, eh, nella property shelf, quindi nella barra delle proprietà vediamo che il, il range la tipologia di eh, caselle è eh, molto più eh, corposa, molto più ricca, effettivamente probabilmente anche eh, un po' eccessiva, ma è in corso un lavoro di riscrittura e di eh, aggiustamento dell'interfaccia su Blender. Tuttavia eh, già adesso insomma alcuni elementi è il caso di eh, soffermarsi su alcuni di questi elementi. In particolare vediamo come ci sono alcune caselle che come possiamo comprendere insomma, sono caselle dove è possibile immettere dei dati nel caso per esempio della location quindi la posizione dell'oggetto è possibile fare un click sulla posizione X e dare un determinato valore che ne consente chiaramente il riposizionamento è possibile anche utilizzare queste frecce che, fanno, che producono dei leggerissimi spostamenti e che quindi permettono una più raffinata e correzione appunto della, della posizione dell'oggetto la cosa interessante è l'utilizzo eh, meno usuale, l'utilizzo invece del sistema di trascinamento cioè è possibile cliccando, cliccando con eh, il tasto sinistro del mouse e eh, trascinando verso sinistra o verso destra produrre una trasformazione continua sostanzialmente e quindi poter lavorare in questo modo attraverso quello che è un sistema mh, più gestuale ecco, eh, quindi è abbastanza interessante questo utilizzo, va anche detto che questo utilizzo insieme, cioè il tenere premuto e trascinare su un dato valore insieme alla, eh, al, al tasto shift, al tasto maiuscolo della tastiera eh, Permette di eh, fare la stessa trasformazione ma con, un, con, un, con una velocità ridotta, quindi con una maggiore eh, raffinatezza del, dello spostamento della trasformazione. Quindi per piccolissimi spostamenti poi è possibile appunto eh, aiutarsi utilizzando anche il tasto Shift, sempre tra, nella casella nella, nella barra delle proprietà nella property shelf. Vediamo che poi ci sono tutta una serie di eh, menu che si presentano in forme diverse, ma sono semplici menu a tendina, e altri appunto che permettono una scelta, un'opzione che poi appare chiaramente nel, nella casella. E ci sono checkbox, quindi eh, quelli che sono insomma, de delle modifiche che poi rimangono permanenti fino a che non vengono disattivate e altre altre forme come i tasti radio sono un po, meno, un po' meno presenti, cioè quei tasti che permettono di fare una scelta tra, opzionale tra, eh, più, eh, tra più scelte, tra più opzioni eh, sostanzialmente allo stesso modo, con lo stesso funzionamento per esempio è questo gruppo di, di strumenti e quello che magari può essere qui utile soffermarsi è, il, è questo sistema di eh, menu ovvero un menu che è lo stesso che abbiamo già visto quando abbiamo modificato i layout che permette di fare eh, una scelta secondo una specifica tipologia sono menu che raccolgono tutte le istanze eh, presenti nel file di quella specifica tipologia, quindi qui sono raccolti tutti i layout che sono legati a questo file. Ci possono essere le scene, ci saranno menu. Abbiamo già visto, per esempio, quello con, con gli oggetti presenti nella, nella scena. Ecco eh, come è composto quindi questo, questo sistema, appunto di eh, selezione, da questa prima casella che identifica la tipologia, in questo cosa abbiamo detto: sono layout. Da uno spazio, un campo di testo che è quindi è possibile modificare il, il layout, in questo caso il nome dell'oggetto eh, dell appunto selezionato un tasto più che consente di creare nuovi, nuove copie dello stesso layout e il tasto, il tasto X che invece consente di cancellarne In alcuni casi, oltre a questi tasti, eh, compare un'ulteriore casella. E questo è il caso che in genere presenta una lettera F, che sta per fake, cioè una finta istanza dell'oggetto, eh, piuttosto che il numero delle volte che l'oggetto è istanziato. Eh, questo magari adesso può sembrare un po' oscuro, ma lo si capirà utilizzando il programma, si capirà meglio qual è il senso di questo, di questo sistema. Come dicevamo, ogni finestra ha tutte le finestre presentano sia la barra di stato con il simbolo che, eh, li, che identifica e differisce, fa, fa comprendere qual è la tipologia di finestra che abbiamo in uso, che è questa coppia di zigrinature che si trova sempre in alto a destra della finestra o in basso a sinistra. A volte è coperta come in questo caso la barra di stato, ma, ma resta la funzionalità che hanno che ha questa zeclinatura che, eh, che funzionalità hanno? Hanno quella di poter aprire, sostanzialmente svelare eh, nuove finestre uguali a quelle esistenti. E quindi <coughs> se mi posiziono con il cursore sulla finestra il cursore cambierà forma diventando un crocino non più una freccia e trascino col tasto sinistro del mouse verso l'interno della finestra avrò un modo di eh, sdoppiare, di duplicare la finestra in due, in due finestre appunto, che rappresentano la stessa, eh, la stessa tipologia è chiaro che poi potrò eh, scegliere un altro, un altro un'altra funzione, per esempio posso mettere le proprietà degli oggetti eh, quello che è appunto una finestra dedicata alle proprietà degli oggetti di rendering della scena molto molto ricca e che vedremo, vedremo nelle, nei prossimi video eh, oppure posso mantenere per esempio sempre la 3D view e scegliere di utilizzare un'altra visualizzazione dell'oggetto, magari una visualizzazione in pianta ecco, eh, quindi per tirar fuori una finestra sostanzialmente trasciniamo verso l'interno della finestra andando verso l'alto, verso il basso, verso sinistro, verso destra in funzione chiaramente del, dell'angolo eh, dell che stiamo trascinando e, e sveleremo quindi la nuova finestra eh, bisogna fare attenzione perché perché se dalla finestra si va in direzione, cioè dal, dall'angolo scelto, si va nella direzione della finestra in cui esso è contenuto, allora verrà creata una nuova finestra. Se si va nella direzione opposta, cioè verso l'esterno, quindi in questo caso da qui verso sinistra, ecco viene attivato il sistema per chiudere le finestre, o meglio per fondere le finestre. E quindi sto tenendo premuto il tasto e avrò la possibilità di scegliere quale finestra deve eh, sostituire l'altra in un'unica grande finestra. Ecco, questa operazione, che appunto serve a chiudere quelle che sono le finestre che non vogliamo più ap eh, tenere aperte, in alcuni casi, anzi molto spesso, per chi, per chi inizia a utilizzare il programma produce questo effetto collaterale, ovvero... Si crea una nuova finestra, si è sbagliato il verso, si torna indietro, si cerca di chiuderla. Non, si, non ci si riesce perché a quel punto la finestra non può più essere chiusa, allora si riprova dalla nuova eh, ziglinatura e così via si cerca di chiudere la finestra senza tuttavia riuscirci perché il, il sistema appunto funziona solo secondo uno specifico gesto che è quello che va dalla ziglinatura verso la finestra che si vuole... Eh, o si vuole sostituire e quindi questo diciamo che è un lavoro eh, che solo l'abitudine, solo la pratica può rendere agevole, può rendere facile un altro modo che forse può eh, ridurre eh, i problemi che si ha nell'utilizzo di queste zigrinature, eh, ripeto, solo l'esercizio riesce a, a risolverli eh, è l'utilizzo del tasto destro del mouse se si fa un clic col tasto destro del mouse su una linea che separa due finestre c'è la possibilità di creare nuove finestre splittando, quindi dividendo una finestra già esistente piuttosto che unire due di diverse finestre e quindi in questo caso se si fa un clic su split area abbiamo la possibilità di scegliere quale delle due finestre eh, vogliamo dividere e in quale posizione allo stesso modo, se si fa un clic su Join Area, abbiamo la possibilità di scegliere, muovendoci con il mouse senza tenere premuto, eh, quale finestra deve sostituire l'altra. Ecco, questo eh, diciamo che è un, eh, appunto un, un lavoro, un esercizio che eh, va fatto e quindi bisogna prendersi il proprio tempo per, eh, per occuparsene. Bene. Abbiamo quindi riaperto un nuovo file. A questo punto eh, dovremmo essere in grado, dopo quello che abbiamo detto, di riconoscere eh, quelli che sono gli elementi, quelli che sono le finestre esistenti nel, eh, nel nostro schermo, nel nostro monitor, e anche di poterli gestire. Quindi sarà eh, per noi abbastanza facile nascondere o mostrare quella che è la barra degli strumenti, la tool shelf col tasto T, col tasto N, eh, scom far scomparire e far riapparire la barra eh, delle proprietà. Sarà per esempio facile eh, nascondere e cancellare quella che è una finestra che non utilizzeremo cioè la finestra delle animazioni quindi per farlo per esempio possiamo cliccare su questa zigrinatura e andare verso l'alto tenere premuto e quindi scegliere la finestra invece che vogliamo nascondere che è appunto quella delle animazioni la, il layout di partenza, il cosiddetto appunto layout di default e per il resto è assolutamente funzionale a quelle che sono le esigenze della modellazione, del rendering per l'architettura, la, per la progettazione e, e come si presenta oltre allo spazio 3D view si presenta, si presenta con una finestra che si chiama Outliner che è una finestra che mostra sostanzialmente eh, l'albero degli elementi contenuti nella scena e degli elementi con tutti gli elementi figli o le proprietà che li caratterizzano questi chiaramente impareremo a conoscerli con con il nostro andando avanti nel percorso che stiamo facendo e eh, oltre appunto all'outliner e alla 3d view abbiamo una finestra che si chiama eh, property window quindi finestra delle proprietà che è una finestra molto ricca eh, che eh, serve a definire sostanzialmente le impostazioni per tutti gli elementi che eh, utilizziamo nella scena dal settaggio del rendering a quelli eh, dell'ambiente, dello sfondo, dei vari oggetti, delle mesh dei, dei rapporti di eh, parentela tra le mesh, dei modificatori insomma tutte cose che chiaramente saranno analizzate nel tempo eh, sostanzialmente per quanto riguarda l'interfaccia abbiamo detto quello che serve eh, e quindi alla prossima.